Oggi la prima riunione ufficiale dell'Associazione Donation Italia. Quando è nata, perché e quali sono i suoi obiettivi? Allora, noi siamo nati lo scorso anno, questo insomma compiamo diciamo, oggi in qualche modo il primo anniversario dell'associazione e diciamo, abbiamo avuto l'occasione di riunirci con tutti i soci, con varie associazioni, con vari amici che salutiamo, che sono eh, in giro a fine riunione e abbiamo trattato vari temi, vari temi tra cui insomma quella della, del nostro festival primario che ovvero è Dona con Amore, un festival che nasce con l'idea di promuovere la cultura della donazione del sangue, ma ovviamente insomma, adesso si è sviluppato dopo 5 anni, dopo essere riusciti a coinvolgere ben 20 città a livello nazionale, quindi 20 città italiane e Madrid lo scorso anno, grazie al nostro socio che eh, è fuori Italia insomma siamo riusciti ad avere una dimensione internazionale quindi non solo locale e nazionale ma anche internazionale e per giunta a luglio scorso siamo riusciti ad incontrare l'onorevole Antonio Tajani, presidente dell'attuale Parlamento Europeo col quale insomma, abbiamo avuto modo di confrontarci e presentare il festival La sua, diciamo, il suo invito è stato quello di provare a esportare e a replicare il format di questo festival, ripeto, dona con amore, anche al Parlamento europeo. Quindi, insomma, un festival che racchiude tanto: arte, sensibilizzazione, prevenzione, donazione a 360 gradi e ovviamente anche integrazione, perché i primi a essere gli aderenti sono appunto gli studenti stranieri del progetto Erasmus. Quindi, insomma, un altro principio è quello dell'integrazione um, dell socio-culturale. Un'altra grande battaglia e promozione che prom eh, proveremo a portare avanti è un grande progetto, una grande idea, soprattutto eh, nostra, insomma, che mh, veramente è una sfida, ovvero Salerno 2020 è una città senza barriere. Quindi immaginandoci, attraverso un progetto, con eh, lo studio di alcuni architetti, ingegneri, stesso, professionisti stesso di Salerno, vorremmo imma immaginarci una città, finalmente una città senza barriere, e comprendere anche i costi di tutti i lavori possibili per eh, cercare di abbattere le barriere principali e rendere, e rendere così insomma finalmente Salerno una città fruibile per tutti. Altri eventi insomma sono veramente in cantiere, sono tante iniziative, ehm, Avremo anche nel periodo delle luci d'artista Blind Pottery Light, ovvero un percorso narrativo dedicato alle luci d'artista per non vedenti e tipovedenti, quindi insomma penso che sia un tema rivoluzionario. E ovvero eh, grazie anche a degli artigiani locali siamo riusciti a riprodurre delle installazioni in ceramica, per, eh, delle installazioni in ceramica attraverso un percorso per persone non vedenti e tipovedenti allacciandoci a un discorso con le luci d'artista in modo da provare veramente a realizzare un, un percorso, una mission che le luci d'artista oramai brand noto, un brand noto in tutta Italia, che possa essere anche aperto a tutti coloro i quali hanno diverse disabilità quindi penso insomma um, stiamo cercando di affrontare temi importanti dedicato anche poi alle politiche giovanili quindi insomma spazi per le associazioni l'albo delle associazioni quindi insomma tutte tematiche che sono rivolte al mondo sociale giovanile, associativo e del volontariato in sintesi tut, rivolto insomma al terzo settore tutto sia su Salerno, ma anche a livello provinciale e attraverso insomma, il nostro festival, anche a livello nazionale e internazionale. Ovviamente noi vi aspettiamo tutti quanti in Donation, vi ricordo il sito www.donationitalia.org, dove insomma, po eh, potreste eh, affiancarci, coltivare anche attraverso le vostre passioni, tanti discorsi che sono inerenti inner alla nostra attività associativa. Un saluto a tutti e vi aspettiamo in Donation Italia.